Ciao a tutti sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi questi tre kit di carte che trovate nel mio negozio Creations Candida su Etsy eh, che eh, sono state messe già da un po' nel negozio ma non ho ancora avuto modo di, di utilizzare e di presentare. Sono tre kit distinti perché vedete hanno tre tonalità di colori diversi quindi verde, bordeaux e blu. E sono fondamentalmente uguali con qualche particolare io ora ve li faccio vedere nel dettaglio eh, così avete un attimino idea di quello che eventualmente potete realizzare con questi kit partiamo dal kit fantasy blu che è questo allora la prima pagina è quella che, che differisce da tutti e tre i kit perché ho voluto dare, fare dei disegni, dei disegni diversi sullo stesso sfondo dove appunto cambia il colore ma su questa pagina vedrete che ci sono ehm, dei disegni diversi poi ve li farò vedere tutti e tre insieme così vedrete bene le differenze abbiamo otto fogli in questo kit quindi ve li faccio vedere uno per uno c'è questa pagina decorata con queste rose poi ho due pagine con questi sfondi, allora questo nel particolare ha le righe però adesso tra le righe si vedono questi, questi mandala molto delicati che però adesso in telecamera non so se si vedono bene ma comunque risaltano molto sulle righe. Poi ho una carta di questo tipo anche qua abbiamo sempre le, le basi sono il blu e questo è questo avorio molto chiaro qua ci sono in trasparenza si vede si vede del giornale adesso probabilmente non riesco a farvelo vedere bene forse così sì abbiamo un'altra carta con una decorazione delle rose che è questa con una scritta centrale e con uno sfondo molto delicato, più chiara. Ho cercato di fare qualche eh, foglio più scuro e qualche, e qualche foglio più chiaro da abbinare. Qui abbiamo di nuovo uno sfondo chiaro, una base chiara con questo disegno e con queste gocce, con questi spruzzi. Anche qui ci sono delle scritte, cerco di mettervele a fuoco, ecco esattamente, perché altrimenti non così in, con, con la carta più da lontano non si notano. Idem in questa carta, anche qua si intravedono si vedono dei particolari che esatto ve la metto più vicino per riuscire a farvele vedere anche queste righe che ci sono all'interno della carta. questa che ha questo disegno che ritroviamo in tutti e tre i pacchetti perché mi piaceva tantissimo, su questa base con questi disegni molto grandi sono dei disegni un po' damascati e in ultimo questo con uno sfondo blu con i pois, queste macchie e anche qua c'è molto ci sono molti particolari che si vedono meglio avendo proprio la, la carta così sotto mano, però cerco di farvela vedere attraverso la telecamera. E questi sono gli otto fogli del pacchetto blu. Ora passiamo al pacchetto Bordeaux. Questo è il primo foglio che come vi dicevo ha una base simile a quello del foglio blu ma i fiori in questo caso sono diversi poi abbiamo le altre carte ve le faccio vedere più velocemente perché tanto le avete già viste nella versione blu quindi non sto di nuovo a farvi vedere tutti i particolari perché ve li ho già fatti vedere nell'altra nell versione in questo caso cambiano i colori il colore di lavoro è sempre lo stesso mentre il colore predominante in questo caso il bordeaux cambia ed ha un aspetto diciamo, diverso alle carte perché dipende un po' da come uno le vuole utilizzare quindi abbiamo questa con i pois stampatevi se da vicino vi assicuro che sono molto più particolari di come possono sembrare così nel video questa è quella che vi dicevo con il fiore con, sulla base bordeaux e queste sono le mie righe con i mandala e in ultimo il pacchetto verde il verde mi ha richiamato le foglie quindi ho voluto in questo mettere delle foglie anziché i fiori che ho usato negli altri pacchetti qua ci sono anche degli spruzzi di colore verde più scuro e poi abbiamo le nostre carte ve la avvicino un attimino così vi faccio rimettere a fuoco di nuovo i particolari delle scritte le righe con i mandala che chiaramente si vedono più o meno a seconda del colore nel, nel blu per esempio che è un colore più scuro risaltano un po' di più invece questa rimane, rimane un pochino più delicata perché i toni del verde sono più soft quindi si amalgamano di più con il beige per quello vi dicevo dipende un po' da quello che che uno ha in mente di realizzare questa è la carta con i pois la carta damascata, con le scritte del giornale che si intravedono sotto sopra il beige e questa è la nostra carta con il fiore su questo disegno così particolare in ultimo questo damascato più semplice ora come ultima cosa vi voglio far vedere come vi avevo detto prima i tre fogli che sono i fogli che differenziano i tre kit a parte il colore chiaramente ma sono diversi così ve li faccio vedere insieme ok sono questi quindi vedete che abbiamo il fiore rosa le rose e le foglie però così avete un'idea delle tre carte diverse ma quelli che sono i colori che caratterizzano il kit non sono ancora riuscita a realizzare alcun progetto con queste carte perché eh, finite le, le vacanze di natale in cui ho avuto più tempo e finalmente sono riuscita a fare un paio di tutorial un pochino più impegnativi perché vi assicuro che, eh, ma tanto è inutile che ve lo dico perché immagino che voi siate nella mia stessa situazione, ma tra la casa, il lavoro, e disegnare le carte, insomma sono veramente presa quindi eh, mi diventa veramente difficile fare tutto. Sono sempre più impegnato, ho sempre più cose da fare e, e quindi vi assicuro che che è molto difficile, quindi ci tenevo però a presentare queste carte perché già da un po' che le ho messe nel negozio ma non, non ero ancora riuscita a, a farvele vedere, dopodiché ringrazio già chi sulla fiducia le ha acquistate e sicuramente vedrò dei bellissimi lavori probabilmente ancora prima di iniziare a fare qualcosa io e perché no magari prenderò anch'io spunto dai vostri che, che sono sempre più belli, sempre più precisi e sono bellissimi e questo mi rende veramente tanto orgogliosa ve lo dico sempre ma non mi stancherò mai di dirvelo e, detto questo non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona settimana e come al solito non mi resta che dirvi buona creatività e ci vediamo con il prossimo video un bacione, ciao ciao